Grande fratello, Kevin e Jessica sono tornati insieme. Grande fratello, Kevin e e Jessica Vella sono tornati di nuovo insieme. È proprio il caso di dirlo, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ne sanno qualcosa Jessica Bella e Kevin Shebabby che, a due anni dal primo incontro avvenuto al grande fratello, sono tornati insieme. La storia della coppia è stata caratterizzata da numerosi tira e molla ma l'ultimo litigio sembrava quello definitivo. E invece nella vita nulla è certo e il modello e la siciliana si sono riavvicinati. Qualche mese fa Kevin ha addirittura fatto una breve incursione a uomini e donne come corteggiatore ma dopo una prima puntata ha deciso di lasciar perdere le nuove troniste Sara e Niloufar per ritornare tra le braccia di Jessica. Questultima ha sempre aspettato il suo ex fidanzato, nel periodo di separazione ha preferito non frequentare altre persone. Kevin ha fatto pace anche con Lidia, la gemella di Jessica. Il ritorno di fiamma tra Jessica e Kevin è avvenuto con la benedizione di Lidia Bella. L'ex di Alessandro Calabrese non ha mai avuto un ottimo rapporto con i Shebabi. Molteplici le incomprensioni tra i due, tanto che diverso tempo fa Kevin ha abbandonato la casa dove conviveva proprio con Jessica, Lydia e Alessandro. Oggi Kevin condivide un appartamento con Niccolò Ragnolo, l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio ed è riuscito a trovare un punto d'incontro con la cognata. Proprio in una storia di Instagram pubblicata sul profilo di Jessica, si intravedono i due che camminano per strada mentre parlano con sintonia e complicità. Jessica è tornata con Kevin, Lydia resta single. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene o forse no. Se Jessica è tornata insieme a Kevin, lo stesso non è capitato a Lidia. La protagonista del grande fratello non è tornata con Alessandro Calabrese come qualcuno ipotizzava mesi fa. Dopo che il romano ha lasciato Lidia per andare a corteggiare Sonia Lorenzini a uomini e donne, i due non hanno regalato nuove chance al loro amore. Hanno però mantenuto un rapporto civile in memoria del passato che hanno condiviso.